Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video sulla 1.16 e oggi andremo a recensire la 20V09A Allora, aggiunge un po' di roba molto carina anche tra le varie cose, anche delle cose molto attese come quella laggiù che adesso poi andremo a vedere ma adesso parliamo eh, velocemente delle cose che hanno aggiunto perché sono poche però fatte bene ad esempio adesso hanno cambiato definitivamente la skin al, al uh, Pigman adesso è così ed è più simile a lui faccio vedere che è proprio uh, zombie piglin e i pigmen non ci sono più c'è solo più lui quindi uh, ora abbiamo solo più lui e in più adesso solo farvi vedere altre cose quindi raccogliamo poi qui questo adesso i funghi possono essere messi dentro i vasi questi funghi qua e hanno aggiunto questo blocco qua che è la crying obsidian che sarebbe l'ossidiana piangente secondo un'opinione comune dicono che cliccandola tu potresti settare uno spawn nel nether però non ne sono sicuro io Secondo, perché non è che avrebbe molto senso secondo me perché io muoio nel nether va bene però io muoio nella, nel mondo normale poi spawno nel nether <coughs> non so comunque dicono questo in più la obsidian come vedete perde queste particelle qui di cui è intrisa andando avanti ve lo farò rivedere hanno messo che adesso i funghi non, non, non nascono più se non sono sul loro prato diciamo non so come chiamarlo sulla loro terra come vedete adesso invece nascono invece se andiamo in survival faccio vedere che adesso è possibile rompere le, le wort, le verrucche del nether con eh, questo con la zappa e sarà molto più veloce come vedete dà un'utilità in più alla zappa ora tornando in creative posiamo questa roba qua che non ci serve più come ottenere la crime in ossidian allora non si può ottenere craftandola però si può ottenere scambiando quindi adesso proviamo a dargli a lui un po' di oro vediamo cosa fa e eh, vabbè ci metterà un po' nel frattempo noi andiamo avanti e qua ho messo un'altra ah. cosa voi potete vedere se si può salire sulle giane adesso questi qua è i rampicanti piangenti allora ragazzi andando avanti è una vita molto attesa abbiamo il target block o il blocco obiettivo diciamo il mirino, il centrino, come volete chiamarlo e si crafta così come adesso vi faccio vedere con la paglia al centro e la redstone tutto attorno e, e se noi li spariamo con qualsiasi oggetto lanciabile anche palli di neve, uovo, pozioni o razzi noi possiamo accendere possiamo produrre un segnale di redstone come adesso vi farò vedere con le lampade sono 15 se io sparo al centro arrivo fino all'agio in fondo se io sparo qui al lato faccio un po' di meno all'angolo, proprio quasi fuori dal blocco 1 contate che le lampade di redstone accendono sempre uno in più quindi in realtà quando ne fa vedere due è solo uno se io sparo già un po' più in mezzo me ne accende un po' di meno, quindi è una cosa abbastanza utile anche per i minigiochi o per qualche farm strana che non mi sono riuscito a immaginare. Invece, andando avanti, questa ancora scambiando. Ecco, come potete vedere, in tutto il tempo che è stato qui ah, ci ho scambiato questo, ha preso quasi metà stack di oro e ci lato del cuoio l'ossidiana quindi potrebbe essere faro di ossidiana cordicella eh, luminite o pietra luce resistente non pietra luce glowstone e ce l'ha anche la nostra crine obsidian questi sono anche un po' di oggetti che può scambiare ma lasciamo perdere che tanto non ci interessano anche lanciabile e è molto rara come vedete perché che ha dato le cose più rare sono state queste. Anche l'ossidiana. Tutte le altre sono state un po' meno rare. Anche questo. Questo non penso che me l'abbia dato l'una, vabbè. Comunque scusate se il video è venuto molto corto. Spero che vi sia piaciuto. E detto questo io vi saluto. Ciao. Ho rotto il portale del nether. Ciao.